Che cos'è l'evasione fiscale e perché non devi confonderla con la pianificazione fiscale internazionale? Si tratta di due fenomeni completamente distinti che scorrono paralleli ma che non si intersecano mai o farebbero bene a non intersecarsi, altrimenti insomma, rischi di farti piuttosto male. Ma Che cos'è l'evasione fiscale? Perché in Italia non si parla altro che di evasione fiscale? Perché sembra che quasi le, tutte le più grandi multinazionali del mondo abbiano come primo loro obiettivo non la crescita del fatturato, non la, ehm, come dire, la, la massimizzazione dell'utile, ma il risparmio fiscale, quasi come se eh, appunto, evadere sia diventato un, un must. Ma è davvero così? Queste multinazionali stanno evadendo? È vero che in Italia l'evasione fiscale è un fenomeno incontrastabile? Ne parliamo subito. Io sono Luca Taglielatela, sono il primo fiscalista internazionale ad aver introdotto in Italia i principi della FLEC Theory e questa è la comunità di Tax Planning Internazionale, la prima comunità online dedicata a tutti quegli imprenditori e professionisti che guardano fuori confine per l'espansione lecita e coerente della propria attività economica. E torniamo all'evasione fiscale. Che cosa significa evadere? Evadere significa uh, non non pagare le tasse, evadere significa non rispettare il dettato normativo. Facciamo degli esempi, dettato normativo di leggi tributarie, no? quelle che impongono la, uh, uh, di pagare appunto, le, le tasse. Facciamo degli esempi, uh, incassare a nero o su un conto corrente che uh, non risulta per, uh, per vari motivi al fisco e non compilare la relativa dichiarazione dei redditi, quello reato di omessa dichiarazione. O ancora, fare fatture false, quando io faccio una fattura falsa perché magari un mio amico sedicente imprenditore ha un imponibile della Madonna e eh, lo vuole abbattere, e allora tu che fai? Gli fai una fattura eh, creandogli un costo che gli permetterà di abbattere l'imponibile, però a fronte di eh, nessun servizio prodotto venduto, quello è un altro reato di evasione fiscale. Ancora, uh, aprire società offshore e non dichiararle al fisco, quindi utilizzare società offshore per uh, incassare i ricavi della propria attività e non dichiarare al fisco né i ricavi né l'attività. Questa è, una, uh, è sicuramente una, una delle pratiche più diffuse di evasione fiscale, ma ce n'è una ancora più diffusa, secondo me, alla luce della, come dire, della mia esperienza che è eh, quella legata alla te alle tecnologie, quella che è legata ai business digitali quindi ogni qualvolta eh, contribuenti italiani aprono società fuori confine per vendere i loro infoprodotti in Italia e non applicano l'IVA, quello al di là dei problemi di estero esterovestizione è un chiaro ed è, è totale direi reato di evasione IVA quindi anche se l'IVA su ebook è al 4% e voi non la pagate quello è un reato non ci sono cazzi chiaramente sopra una certa soglia si parte l'evasione e quindi si configura il reato però quella è evasione fiscale a tutti gli effetti ora queste sono esattamente alcune delle pratiche se non direi quasi la totalità delle pratiche che io vedo tutti i giorni consigliare lì fuori sul web da sedicenti consulenti da quello che si nasconde dietro una figurina a quello che si nasconde dietro l'anonimato di un blog, a quello che si nasconde dietro nomi fantomatici eh, promettendo risparmio di imposta, impunità e eh, assoluto anonimato, da quello che ti consiglia di aprire una società a Panama con titoli al portatore, da quello che ti dice di aprire una holding eh, in Belize, da quello che ti dice di aprire una società a Dubai, eccetera, eccetera. Eh, sono tutte pratiche di evasione fiscale, perché in quella maniera tu non stai rispettando il dettato normativo, magari ti va bene per un po', ma ti assicuro che prima o poi avrai problemi notevoli nell'utilizzare quel denaro accumulato offshore se anche ci riesci, riesci, se anche non ti trovano prima okay? quindi questi sono tutti reati di evasione fiscale di persone che non stanno applicando dettato normativo anzi non lo stanno assolutamente rispettando lo stanno completamente ignorando ed è cosa ben diversa dalla pianificazione fiscale che cos'è la pianificazione fiscale internazionale quella che si applica a tutti quegli imprenditori che guardano oltre confine per la strutturazione del, del proprio business, della propria azienda del proprio gruppo aziendale Pianificare, ehm, pianificare fiscalmente significa eh, ridurre il carico delle imposte del, del tuo gruppo, del tuo business, in maniera coerente con le normative nazionali e internazionali, con le normative tributarie nazionali e internazionali. Significa eh, prediligere l'alternativa di business, perché quando vado a creare un business esistono sempre due o più possibilità di strutturarlo, no? esistono sempre più giurisdizioni, più incroci possibili, eh, più fasi di strutturazioni di un business, non esiste soltanto una, quindi che cosa fa il pianificatore? Va a individuare tra tutte queste alternative quella che è maggiormente coerente con il dettato normativo nazionale o meglio della nazione all'interno del quale l'imprenditore ha la propria residenza fiscale e internazionale, quindi delle normative che sono interessanti dalle varie strutture che vengono aperte in giro per il mondo e va a vedere anche chiaramente la normativa nazionale e quella internazionale come si interfacciano tra di loro. Quindi pianificare significa prediligere la migliore alternativa di business possibile che mi dia un lecito risparmio di imposta in uh, concomitanza e in coerenza con le normative fiscali e uh, che mi eviti l'innescarsi di quella uh, miriade di mine che si trovano là fuori che sono le norme anti-abuso, le norme anti-illusione. Quindi è un'attività assolutamente complicata che va fatta alla luce di una conoscenza mirata e approfondita del diritto nazionale e del diritto internazionale, cosa che tutti quei pianificatori o consulenti presunti tali che si nascondono dietro l'anonimato non sono in grado di promettervi. Adesso se ancora non l'hai fatto metti subito un like al, al nostro video qui sotto, iscriviti alla community di Tax Planning Internazionale e resta connesso. Noi ci vediamo al prossimo video. Io sono Luca Tagliatela e uh, sono il primo tributarista internazionale ad aver introdotto in Italia il, il, i principi della FLEC Theory. Che cos'è? La FLEC Theory? è la possibilità per qualsiasi imprenditore che guardi oltre il confine di uh, raggiungere legalmente un risparmio fiscale del, del 100%. Quindi uh, è la possibilità di sfruttare tutte le giurisdizioni o tutte quelle giurisdizioni che possono fare al caso tuo imprenditore per massimizzare l'impianto fiscale della tua struttura di business. Se vuoi saperne di più, rimani connesso e iscriviti al nostro canale YouTube e alle nostre community social in giro per il web. Noi ci vediamo prossimo video.